Ragazzi avete ah. presente quel video a Imperia dove c'era un ragazzo che si è liberato in mare? Ah evacuato proprio in mare Qualcosa dire a di scolpa? Eh scappavo troppo Occhio che qua non è che la molli e il mare porta via tutto eh Non C'è un Siamo sul passo del Tonale a girare in bici Siamo venuti a filmare l'episodio di Red Bull Val di Sole Bike Land Oggi siamo venuti dalla parte di Tonale e andiamo poi a Ponte di Legno Domani torniamo ancora a Val di Sole Sapete perché sorrido? Sapete perché sorrido? Gliela facciamo fare la black snake, gliela facciamo fare l'alboreto. Okay. Oh sì! Piedini, qualcuno ha dei bastoni che vado giù così. <ride> No scusa eh io devo fare lo scivolo qua cioè vuoi incastrarti anche tu nello scivolo? No Vieni incastrati nello scivolo con noi Arrivo? Fatemi vedere come si fa lo scivolo, dai, fatemi si vedere. Si scende si scende? si scende si scende, fammi vedere. Oh madonna! Facciamo l'ingorgo! Ingorgo? C'è l'ingorgo, c'è l'ingorgo! Ah, era quello il bello, incastrarsi. Eh, bimbo cacca? Vada. oh cos'è questo? huge drop! Oh, oh, oh, oh, l'alboreto va nel fiume io devo, devo provarlo il sorpasso ragazzi anche se è dura però tipo qui è tipo no bastardo le chiude tutte il motocrossista vabbè eh? a buttarsi dentro si butta come Scusa Ragazzo, andiamo a filmare l'alboreto. Quanto è quotata l'ingheppata? Attenzione, arriva a cantare. Oh, wow, incredibile! Evento da segnare sul canale. La ruota non ha preso nessun colpo. A val di sole, Alboreto ha imparato a fare i gioco. Ok, prego, vada pure. Scenario cambiato completamente, ragazzi. Siamo ponte di legno. Attenzione, local fa fare subito un taglio oh come vai te Uè. ragazzi ci dai dentro oh. oh ci dai dentro te cazzo grande vai albi è tua Bravo! così curva dentro guarda lì buttacela dentro che è bello morbido il terreno albi va bene dai Uè, hai guidato quasi bene Oh oh! Oh! Sei vivo! <ride> sei esploso! Grazie oh, del oh. contenuto come al solito! Oh, oh, oh. Vecchio! Vecchio, vecchio, no, no, no! Ci stai? Vivo? Sì, sì. Cosa posso? No, no. Potremmo bruciare. Io vei pianto già. Non <ride> Adesso c'è il contest eh Dovete vincere questa barretta eh Whippata eh Best whip sul secondo panettone Come se fosse al crankworks capito? Uguale Il premio è più o meno uguale tanto E' questo il panettone delle whippate Andiamo a vedere i nostri eroi Arriva Oh Oh uh. Oh Attenzione Sbaglia linea lui oh! Mamma mia quanta cerchiata potente era Non era una wippata Scusate ma io voglio vedere la WIPata dell'alboreto ragazzi Attenzione perché ragazzi, è molto caldo Niente Com'era la wipata dell'alboreto? Non è che era ok Era zero Enricchivicio grossista uh. Se la giocano Enricchi oh. dieci anni vediamolo Vediamolo Oh, attenzione attenzione attenzione perché eh, cerca di corrompere la giuria con una wippata lasciando giù anche 5 euro premiazioni la scelta è stata dura mi sono confrontato con tutti i giudici in gara però la migliore wippata se l'è aggiudicata il buon Riccardo Adolino. Adolino. Adolino. con l'ultima wippata dove si trova la barretta? Dov'è? In tasca? No, no, wow. non è in tasca Dove la trovano? Nel video? Ah, il link in descrizione Bravo eh, eh, eh, Oggi eh. giornata veramente top Con tutti i ragazzi nel bike park Ci siamo andati un botto Mi sono dimenticato di dirvi ragazzi che ovviamente il video di Red Bull Di Val di Sole è già uscito Quindi trovate il link in descrizione, andate a vederlo lo senti? hai tenuto la di albi? no a parte quello l'odore della partita ragazzi no. stasera abbiamo c'è la partitona finale dell'italia chi è che vince? italia dai italia vita. se vince l'italia vedi vediamo le macchine jette sotto sopra ho vinto l'italia oggi black snake si festeggia albi si io ieri, ragazzi, ti tifavo taglia solo perché Alboreto mi ha promesso che se l'Italia avesse vinto, lui avrebbe fatto la Black Snake completa da cima a fondo. Ma non l'hai detto e questa quindi? roba qua. Non l'hai detto. E quindi? E quindi la devi fare. Ok, bei bambini. Andiamo. svrappatino bello questo salto uh, uh, dentro scegli la linea larga ragazzo e genere inchioda non molla un attimo lui eh uh, oh, Madonna sta tutte le linee e la live, guardalo lì, i trasferini dei local, guarda lì come, come vola oh la voglio wipata, eh, voglio la wipata! guardalo lì oh, oh. non molla un attimo lui comunque eh local, dieci anni, madonna se spingi comunque oh a dieci anni io non sapevo neanche come era fatta la bici bello perché uella cazzo bello uh! bello bello cazzo grande ritorna la forcella non vorrei averlo rotto sai e io faccio così e ritorna guarda come torna il cannone è una bella molla sì, fortuna che non hai uno spazio di forcelle dai ma queste forcelle di me dai ma che palle allora obiettivo di adesso bisogna andare lunghia ragazzi forcellina esatto salutatela io l'ho già salutata la mia praticamente Leggila oh. Oh. Pista molto difficile Solo per esperti Ragazzi per chi non lo sapesse Questa è la pista del mondiale di Downhill Attenzione che ti do la partenza io eh Io le prendo Madonna se mi rimpalzo la forcella tutte le volte Sentila Ma senti che schifo Cioè ieri l'ho fatta 10 volte più veloce e non la conoscevo Sentite la forcella che schifo Madonna oh Oh Ok, adesso proprio non va più la forcella. È bloccata. È diventata una forcella da dirt. Buono! Si, schiaccia. È diventata una forcella da Dort. No, meglio che non vado giù così. Cazzo Alboreto, buona. lo sai, hai un compito. Allora, siccome non la faccio due volte, gli ho detto al toro, dammi la prova. Hai un compito, questa. Albi. Alboreto, camma attivata. Ciao! Ciao, ciao. Buona Eccola qua. Da qua che spaccino che non mi freno. Oh, poteste sentire il sudore attraverso la telecamera. E oh oh oh a casa. Ho le gambe strette Sassoni lì eh Bruttini Ma al di là non posso andare Dai raga cos'è sta roba Dai ma qua si scende in bici Quella è una check line Quella che forse riusciva No niente Non parlo che poi me ne fanno fare Gustoso Aspetta che devo riguardarlo Ho cioè già perso la memoria Ma non posso prenderla qua? Questo è troppissimo Ma non è che abbiamo sbagliato questa arrampicata? Dobbiamo farlo all'incontrario? Puttana In mezzo ai sassi sviglio quando faccio queste cose Però Eccala Eccala Oh, che odio, ma oh, dai c'è il toto. Siamo sopravvissuti. Oh, molo tutto, eh? Ehi, Vai, segui. Molo tutto? No, come no? no. Oh, oh risco mortale, oh. ti sei scordato di dirmi di Bani. Io parlo. Se tu volevi ammazzarmi, troppe emozioni. Questo giro, ho bisogno di una camomilla. La vedete questa bastarda? Quella che non mi ha fatto fare la Black Snake non dire la verità non eri pronto Abbiamo già caricato tutto Siamo pronti per partire Vuoi salutare? Il mio cugino è il team. Adesso ci aspettano tre ore e mezza A tornare a casa State attenti Comunque il nostro tour nei bike park italiani continua Ricordatevi di guardare l'episodio di Red Bull Che è in descrizione Ci vediamo in un altro bike park Chissà qual è? Non chissà qual è Chissà quale pezzo della bici romperemo Ecco